Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Mister Camarium. Prima di mostrarvi che cos'è questo oggetto, vi devo chiedere una cosa importante. Vi chiedo di divulgare il mio nickname affinché altri possano iscriversi al mio canale. Il motivo principale è il fatto che con YouTube guadagno il necessario che mi serve per sviluppare i miei progetti, non per vivere perché per vivere ho un lavoro principale quello che guadagno con YouTube mi serve per attingere soldi, per realizzare i progetti che possono essere utili a voi e non solo a me nella vita quotidiana come l'oggetto che andrò a illustrarvi quindi detto questo iscrivetevi, fate iscrivere e divulgate a posto adesso questo oggetto qui che ho che mostrato prima non è altro che uno stabilizzatore video meccanico per le, i nostri dispositivi multimediali, che sia una GoPro una macchina fotografica, In questo caso, io ho fatto in modo di uh, utilizzare una GoPro. Non guardate il colore che avevo soltanto il marrone perché avrei preferito il risallo nero che era meglio. E mi sono arrangiato con questo colore marroncino ovviamente questo è stato stampato con la mia stampante 3d e per i cuscinetti ho utilizzato uh, cuscinetti da un diametro di un centimetro due centimetri cioè cent un centimetro centrale due esterno quindi adesso vi mostro prima come montare l'asta principale cioè questa qui perché questa asta qui è in metallo vi faccio vedere come adattarla al vostro tipo di dispositivo quindi segue adesso un video barra filettata 15 cm m5 andremo a posizionarlo dentro a um, un tipo di dispositivo come questo qui visto che la misura non è identica perché questa qui non riuscirò a trovarla andremo a metterci della colla a caldo Adesso all'altezza di 5 cm andiamo a mettere un dado e una rondella. Allora ho preso una classica bottiglia eh, da tè che ha praticamente il tappo molto grande, quindi ho fatto un foro da 4 mm e mezzo che ci serve appunto per dare maggiore presa eh, con la barra eh, filettata da 5 mm. Questo punto, possiamo andare a fare un collaudo in strada e vedere come eh, si comporta eh, questo stabilizzatore. Allora, come avete visto eh, dal video, eh, sul campo va benissimo, in effetti ha un'ottima stabilità eh, orizzontale, invece per quella eh, verticale, eh, no. Perché comunque sia, deve muoversi secondo eh, le mie necessità. Se io voglio orientare il video verso l'alto e il basso, comunque, deve avere questo movimento. Come contropeso in basso, come avete visto, io ho usato questa bottiglia e all'interno ci ho messo del cemento, eh, diciamo colla cementizia. In effetti stava facendo ancora fatica ad asciugarsi, la prossima volta utilizzerò eh, del cemento che farà eh, prima. In effetti ne è che pesa tanto. Comunque smontato, adesso ve lo smonto, ecco qui. Smontato, diventa piccolino, è girato, entra benissimo nella borsa, quindi non, non ha necessità di essere smontato come quello che ho visto in giro eh, su internet effetti eh, eh, ci ho lavorato molto su questo tipo di progetto e ho fatto in modo che la struttura sia ben uh, forte ben salta ho salto, questo qui praticamente è un prototipo anche la mascherina che ci ho costruito quella lì originale era, aveva uno spessore di un millimetro e non era uh, non dava molte sicurezze, anche perché bisognava metterci una fascetta mentre la camera. Invece, questo qui c'entra dentro e la camera uh, non esce. Niente. A questo punto uh, vi lascio a voi una buona giornata. Vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi. Iscrivervi. Se non avete fatto, e in descrizione, troverete anche il file di questo uh, progetto, se poi non avete una stampante 3D e non avete la possibilità, di stamparlo ci possiamo mettere d'accordo me, me lo chiedete in descrizione oppure se vedete c'è anche la mia mail eh, nelle descrizioni del canale e magari ve lo stampo io e vediamo un po eh, quando, eh, quando vi riaccostare magari forse un domani mi aprò un negozio su eBay dove potrò stampare questi progetti e qualche qua, qua altra cosa ovviamente non utilizzerò il marrone che è squallido ve lo vernicerò in colore eh, marrone Ok, arrivederci e buona giornata.